Lo sviluppo determinante della formazione in medicina nella nostra provincia, Trento, si è avuto con la nascita del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Trento circa tre anni fa. La formazione per i professionisti della salute veniva tenuta dall'azienda provinciale per i servizi sanitari attraverso la formazione continua e attraverso i corsi per gli infermieri. Prima di allora c'era, vi era e c'è il corso per i medici di formazione per i medici di medicina generale il corso per la formazione specifica in medicina generale che data a almeno dieci anni è gestito dalla provincia come in tutta italia eh, essendo un corso di specializzazione extra accademia dal 2021 è stato sottoscritto un protocollo tra provincia, azienda sanitaria, ordini dei medici e la Fondazione Kessler per la gestione della scuola di formazione, di questa scuola di formazione. Dal 2021 la fondazione ha un, la responsabilità dell'organizzazione e dell'attività amministrativa e finanziaria della scuola. Attraverso una segreteria organizzativa supportiamo, dicevo, il, il, direttivo, il direttivo della scuola nei compiti che ha per quanto riguarda la parte didattica e per quanto riguarda la parte di tirocini.